Domani mettete like alle foto e per un concorso. Non, sento non sento più Raff! Lo sai di chi sei figlia tu? Di una grandissima putt! Mm. Che c'è? Pronto? Uè, mamma, come stai? Non ti fai mai sentire, Uè, nishishui? Stavo leggendo. Ma no, che dici? Perché dovresti scusarti? Anzi, scusa tu se ho. Eh, un libro pesante. Che vuoi? Che significa stereotipo di madre? Lo sai che queste cose non le capisco. Ma stai mangiando? Nisen booming bai. Non sapevo ti piacesse la. Quanti vecchi hai detto. Va bene, va bene, ho capito. Dici che ti serve a mamma. Sì, sì, è molto carino. Non era morto? Lo sai che tuo padre non vuole? Dice che se non fai gli esami... Ma non mi sono innamor... Sì, sì, sì, non ci sono problemi. Perché dici così? Non ti trovi bene a medicina? Ok, ok, a dopo, a dopo. Non dire parolacce! No, non ho bisogno che mi presenti. E vuol dire che prima diventi dottore e poi fai il regista, a mamma, come Dottor House. Davvero, mi metti in imbarazzo se... Ciao! Sure. Vabbò Michelangelo, stai nervoso? Facciamo così, ti mando i soldi in una torta, così papà non li vede e tu mangi un po'. Ciao! Sure. Sono sicuro, meglio di no. Ma poi a me cosa. Ok, Senti, stasera. è confermato per Ciao, stasera. Ciao, mamma. Venite a Stati accorto. Hai ragione Michela, questo caffè è proprio buono. Visto? Però, secondo me è anche Davide che lo sa fare. E non è un napoletano. Ragazzi, ne è rimasto un po'. Dici? E Certo, la miscela può anche essere buona, ma è la mano che fa la differenza. Mm. Mm. Non lo so, Ricca. È un po' come il dilemma della pizza. È merito del pizzaiolo o del proprietario che compra gli ingredienti di qualità? Oh, raga, ma se il pizzaiolo fosse anche il proprietario? Allora è un genio. Ma vi sentite? Volete tirare fuori qualche altro stereotipo napoletano? Manca solo il mandolino. Che strumento affascinante. Oh, mi ascoltate? Che c'è Davide? Parla, esprimiti. <ride> Potrei essere rinchiuso in un guccio di luce e tuttavia ritenermi re di uno spazio infinito se non fosse che faccio brutti sogni la notte. Ciao Ivan. Avete preso una cameriera? No, è Ralph. Uè, Ralph, scusami, che conciata così, eh, sei un misto tra diabolic e la colpa di mia nonna. Comunque, 10 euro te li darei. Coglione, sono il buio, il nulla cosmico che si cede nel mio libro. Ah, tutto chiaro. È razzista. Comunque, Riccardo, ci vediamo questa sera alle 8 per le prove. Eh, Va bene, e. questa? La scenografia. Mm. Impossibile ragazzi, stasera ho una performance e verrà un po' di gente. No, no, no, no, quale performance? Quale tendine? Stasera viene Laura a cena. Davvero? Davide, pensavo ti fosse chiaro. Non puoi farcela con una donna che soffre di complesso edipico. Non Viene con un'amica. Ah, allora, Tutte le cose si fanno interessanti. No! Niente stronzate. Stasera farò una cena tranquilla con l'amica e l'amica della mia amica. Uè ciccio, guarda che è quasi l'ultimo arrivato, eh. Ma tu non vivi neanche qui. Poi, perché ha le chiavi di casa? Ragazzi, non se ne parla proprio. Non posso disdire l'evento, è sold out. Che figura farei con tutti e quattro? Ma non possiamo provare all'ospizio da quando l'ultima volta Don Mario e la prima attrice sono stati trovati nel camerino che ci davano dentro. Sempre in forma, Don Mario, eh? È morto subito dopo. Ah. Forse durante. Pace l'anima sua. Ah, ma allora, sono ragazzate, dai. Sentite! Io non rinuncio. Figuriamoci io. Uno stato alla messicana. Tecnicamente è un bug narrativo. Per come la vedo io è una trovata stupida anche se diciamocelo. È figo. L'unico modo per uscirne è che tutti i partecipanti rinunciano alle proprie motivazioni ma non c'è trama senza motivazioni. Quindi stupido. Ma figo. Ha ragione. Se vogliamo uscirne tutti, tutti dobbiamo rinunciare. Nessuno vince. Nessuno perde. Ci sto. E le tendine? I'm mm going -hmm. mm -hmm. Raffaella sta facendo la performance senza dirci niente Eh, aspetta che lo viene a sapere Don Franco Ci teneva a vederla Don Franco? Eh? Che significa Don Franco? Nome comune di vecchio Tieni, reggeta Truccioli Oh, ma insomma, ma che modi sono? Ma lo sai quanto tempo ha impiegato Don Natitina a fare questi po' con la sua artrite deformante? Quindi vi siete organizzati per fare sta cosa insieme? Ma che insieme insieme? Quando lei finiva noi cominciavamo le prove Era questo l'accordo, no? E senza dirmi tru- uh, Niente! Ma che lì niente? Tu hai rinunciato! Noi abbiamo solo agito le tue spalle Allora me la dai questa mano sì o no, prima che arrivano i miei rugosi allievi Ma adesso la risolviamo sta cosa, eh? Ma che... Truccioli. Truccioli! Aspetta, Lucioli! Truccio. Lucioli, Davide, sì, sì, lo so Davide, sei un genio! Lo senti? Ogni applauso è una crepa nel sistema Raf, non me ne fotte! Vi siete organizzati senza dirmi niente. Allora la vostra parola non vale un cazzo. Mi avete proprio deluso. Mi avete proprio... Ciao Davide! Abbiamo trovato il cancello aperto e siamo salite. Disterco è oramai coperta la tua mendacia retorica. Oh Davide. E là. Lei è Chiara. Sì. Ciao. Uh, ragazze, sono niente, aspettate aspettatevi dentro, eh. Ve ne prego, non ve ne andate. Io subito torno. Vi prego, non ve ne andate. Voi no! Fa caldo, eh. Finiamo di parlare sul terrazzo. Ma è dicendo... Piacere, Riccardo, ma tu puoi chiamato. Scusate. Qualcuno ci deve delle scuse. Scuse, ma quali... E eh, va bene, non volevo rinunciare neanche io, ok? Però, a differenza vostra, non ho organizzato nessun complotto con qualcuno. Ciò non toglie che ci volevi rubare la casa. Ivan, tu non vivi qui! Ivan, sono arrivati i vecchi. Riccardo, non chiamarli vecchi! Una volta erano persone anche loro! Sì, che succede? Ragazzi, le chiavi? Michelangelo, vieni ad aprire la porta sul terrazzo, siamo rimasti chiusi fuori. Eh? Ma che stai dicendo? Allora? Allora niente, non vuole uscire, dice che c'è qualcosa che bussa alla porta. E adesso? E adesso possiamo soltanto aspettare che qualcuno si accorga della nostra assenza, con calma e dignità. Pasco russi. Ah! Non lo so. No, no, no, no, no, no, no. non mentirmi. la rimessi a caso fra le biascicate nessun senso del tempo. Queste Pasco Rossi è Pasco Russi è venuta dentro la nostra casa. Riccardo, calma, tentato. credo che sia Don Luigi. Lui ascolta sempre Pasco prima nelle preparie. che lo mantiene giovane. Sì, zitto, zitto, zitto! Oh, aprite la porta! Non fate gli stralzi! Aprite! Levate sta cazzo di musica! Vi prego! Perché? Perché? È un delitto! Oh, e eh, eh, sono ancora qua! E eh, eh già! Oh. Aprite! Oh. Scusatemi, scusatemi, che tra la musica, la festa e quei vecchi indemoniati io non mi sono resa conto che siete rimasti fuori, tutto qui. Cazzo, però la festa sembrava bella. Eh. Ci sentiamo dopo, cucciolo. Credo di essermi fidanzato.